benvenuti, abbiamo fatto la mappa adesso dobbiamo inserire la libreria allora, eh, per inserire la libreria dovete andare nella parte di codice adesso qui l'ho appena fatta ma eh, è solo per verificare eh, normalmente non ce l'avete nessuna libreria dovete importare librerie e vi fa vedere tutte le librerie che sono configurate nel database in questo caso c'è soltanto text to speech e quick engine quindi, praticamente, se, gli dite, eh, se togliete la spunta o la mettete, avete sparito la parte di Libraries. Se invece gli mettete solo Text to Speech, avete anche la parte Lib. Hm? E la parte Lib sotto da persone che hanno creato la libreria, avete la parte di Text to Speech. Il Text to Speech è un programma, in realtà, molto piccolo, ma eh, che si può attivare con, questo, con queste funzioni in cui in sostanza che si specifica qual è la lingua e qual è la frase da pronunciare e a questo punto quando si fa questo programma che fa questa inizializzazione, quindi parla e Poi, quando nell'update mettiamo che quando si clicca si, si pronuncia la frase. Ora, nella registrazione non compare la frase eh, parlata, ma eh, sappiate che certo, purtroppo la, il registratore non riesce a, a registrare questa, questo pezzo. Quindi, quando faccio il play, benvenuti in questo ecco, esempio ecco voi non lo sentite probabilmente ma dice benvenuti in questo esempio e la pronuncia anche discretamente e una cosa analoga dicevamo quando si importa la quick quick compare anche sotto Libs ad Z, c'è cioè il quick engine quick engine è una libreria che rende disponibile la parola chiave quick dentro tutto il progetto come vedremo tra tra un pochino okay? e, e qui tra l'altro Quick Engine eh, poi lo studierete bene ma c'è anche la sua piccola documentazione questo è tutto per l'import di librerie dentro un vostro progetto